Dora. il <ride> al globo. Alla cara regina Vittoria servono i pompieri. <ride> che vada poco fa di gamba. No. Uh, uh, uh, uh. Che nipote Alberto, il cretinetto, abbia smarrito il suo gattino! è uh, uh, uh, uh, uh. Che la vicina sembra i pompieri! Perché dopo anni di lutto debba sbollentare il fuoco la sotto! Rigi <susurra> regina mia! Ma qua sotto ci vuole il tavolino! grazie, che amici, grazie La vostra che ti appuntamento? a teatro domani sera con altre avventure della regina la pompiera! Non credo proprio, stavolta vieni con me! Uh, che la regina abbia bisogno della pompiera! Forse ho udito le mie gesta di quando ho fatto sbollire il principotto di Bottas! Vieni cretina, e voi andate! Non credo che Jack lo squartatore abbia molto senso dell'umorismo. Come te è posto io questo Jack? Sicuramente se vi piacciono le sventurate mature lo trovo prima io di voi. <ride> fai piano! Bene! Mi dici il tuo nome ora? Sono le 20 e 20 e la notte è lunga. Ho poche celle. Vediamo di sbrigarci. Il mio nome? Il mio nome è NESSUNO! Ok, Katie, la pompiera. Vediamo se qualche ora di cella ti fa passare la sbornia. Cercavo proprio un posto caldo, caro gente! Ma noi non ci siamo già conosciuti? <ride> Ma sì, Luis! Uh, certo che ricordo! Ricordo più o meno! Era talmente più! Entra! Resta qui a riflettere su ciò che hai fatto Che ho fatto? Mi stavo scaldando proprio in quel momento! Uffa! che gente che corre va bene che sei uscita ora di galera e che gli ho fatto divertire eh chissà che succede quel maledetto poliziotto poteva liberarmi un po' prima con questa storia del coprifuoco e quel maledetto sguardo oh signore che fanno avete? Pure voi scappate. <ride> Cos'è l'altro? in E Pensate che sono uscita ora dalla gatta buia. Oh, ma voi tremate. Oh, venite qui da vostra chetti. Come batte veloce il vostro cuore. Su, su, calmatevi. Io affronto. Mi sento generosa stasera! C'è una donna nascosta proprio qui a due passi dove potremo stare tranquilli. Ma la tengo in gatta buia solo perché davo spettacolo! <ride> Faccio un'imitazione dell'autopompa dei pompieri che è fenomenale, signore! Volete vedere? Oh! Sono contenta che l'affanno sia scomparso. Abbandonate i vostri pensieri negativi. E lasciatevi coccolare dalla vostra cheiki. Su, su, su. Abbandonatevi come se fossi la vostra mamma. Sicuramente saprei curare meglio i vostri dolori. Io mi ho fatto con i miei tre figli. Chi mi <ride> Troppa responsabilità! Eccoci qua in Mike square Per pochi spiccioli so io come fare a calmarvi! Che bassino questi tre gentili uomini! Poco curiosi! Poco! Eccoci qua! Sono tutta vostra!